ciao bambine ciao. ma cosa state facendo? Sto guardando i nostri video oh che bello e cosa c'è di nuovo no? sul nostro canale? abbiamo raggiunto più di 7000 iscritti wow stiamo crescendo piano piano avete visto? Sì. siete contente? Sì. e allora sentite un po cosa ne dite? Se proviamo a cercarci nell'applicazione del genio più famoso e bravo del mondo, indovinate quale? Akinator! Ci proviamo? Okay. Vediamo cosa esce fuori. Sì. Povero Akinator, lo confonderemo tantissimo. Sfideremo il genio più bravo e invincibile del mondo. Mi viene già da ridere all'idea di cosa verrà fuori. Secondo te Vanessa ci troverà Akinator? Sì. No! Secondo te sì. sì? Oh, che bella risposta! Però io credo che la risposta di Vanessa sia la più corretta. Ma Dai. non ci perdiamo in chiacchiere. Dai. Adesso proviamo subito a cercarci. Ok, ci siamo. Il nostro genio ci chiede di sfidarlo e noi lo sfideremo. Vero bimbe? Siete pronte? Pugno. E pugno. Pronti? Via! Il tuo personaggio è.. Allora, facciamo una cosa intanto Vanessa. Noi stiamo pensando al nostro canale, ma penso a te, va bene? Noi siamo delle persone strane, non siamo la mamma e la, la sorella che ci sta cercando. Allora, la eh? o... No, no, no, stiamo no, cercando no, Vanessa no. di AmaTV, d'accordo? Anch'io. Ok, sì, poi faremo anche te. Per adesso cerchiamo Vanessa, va bene, amore? Allora, il tuo personaggio è femmina? Sì, sì. Il tuo personaggio ti conosce? No. Perché io non sono tua mamma in questo momento. Mario, il, il tuo personaggio è person italiano? Sì. sì. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? YouTube? Sì. Mettiamo probabilmente, perché non siamo proprio grandi YouTubers e quindi abbiamo ancora solo 7400 iscritti, quindi io direi probabilmente. Il tuo personaggio è un dei il me contro te il no. tuo personaggio? è Uno dei me <ride> contro te? No, sì. cioè, a meno così. che non sia Sofì che ci sta cercando non su Achidator so. ma non credo. Il tuo personaggio ha i capelli biondi? No, no. cioè, io il... però, no, il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? Sì, no, le abbiamo cantate, però il personaggio non canta solitamente, ok? <ride> Quindi, no il tuo personaggio ha a che fa fare con il mondo no. dei videogiochi? no piacerebbe a me però no magari un giorno il tuo personaggio ha a che fare con tiktok? cioè allora, io faccio video su tiktok però me no. ne sono solo no a parte no, quello no. abbiamo fatto alcuni video su tiktok che ci sono sul canale youtube però diciamo che non abbiamo proprio a che fare eh. con TikTok, cioè il nostro canale non è concentrato su TikTok, quindi io direi di no, ok? Il tuo personaggio ha um, un cellulare? Sì, io ce l'ho, ma, il... ehm... ma io ce l'ho il cellulare! Ma nel canale tu hai il cellulare? A volte sì? Probabilmente, no, no. no mai? vabbè io dico probabilmente confondiamo un po' le idee al genio vedi com'è confuso lo vedi sta pensando mi sta dicendo ma chi sarà mai il tuo io... personaggio attual attual attualmente attualmente ha più di 40 anni no amore se fossi io sì ma visto che sei tu diciamo no il tuo personaggio ha più di 19 anni no il tuo personaggio è una bambina? Ma sì! Il tuo personaggio ha un fratello più grande? Nel, nel canale? Di... Sì, abbiamo! Ha un fratello più grande, però. Mettiamo sì, dai, metti sì. E eh no, va bene. Uh, Akinator ha assunto un'espressione diversa, un pochino più felice. Diciamo che è quasi arrivato al personaggio il tuo personaggio ha un gatto? Ce abbiamo un gatto vede. Anastasia nel... no no no ce l'avevamo ce l'avevamo il, oh, che... il tuo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube. ancora sì! beh oddio è diventato famoso probabilmente. diciamo probabilmente così, perché guardate. ditecelo voi se Vanessa è famosa ditecelo voi se secondo voi Vanessa è una bimba famosa Probabilmente. Okay. Il tuo personaggio possiede dei, ca possiede dei cani? Ma no. Abbiamo dei cani in casa? No. No, Il tuo personaggio ha meno di 10 anni? Sì. 9, 8, 8. Il tuo personaggio ha a che fare con i giochi in scatola? No. I giochi in scatola sono tipo, che ne so, quello che ti lancia la la... la, la ah, ok, cioè, i giochi scatola. Sei, in scatola. Quello che avevano fatto con Danny. Esatto. non ho fatto vedere. Esatto, esatto, allora. proprio quello. Allora, no, non direi che non, non, il nostro canale non è concentrato allora, sui giochi in scatola. Vado. Il tuo personaggio ha una sorella più grande. Il tuo personaggio ha una sorella più grande? E tu sei più grande di Vanessa? No, perché O sei più piccolina? Sei più piccolina? È dato un bacino? Mua. No. Il tuo personaggio ha un pa padre famoso. No. no. Il tuo personaggio ha un fratello famoso? No. Non esce mai di casa. Il tuo personaggio. È famoso fratello. grazie a YouTube. Ah ma insomma, ma continua a ripeterci la stessa frase. Cosa gli dobbiamo rispondere? Sì o no? Amici, ditecelo voi. Arrabiamo. Allora, ma nel frattempo? famosi e a keynator ci può trovare facilmente e a questa risposta possiamo dire sì il tuo personaggio è famoso grazie a youtube Beh. ma diciamoli di... Problemi. probabilmente per la terza volta io no, non mollo no. ma per più, il, tuo è reale. il tuo personaggio è reale non sono reale si sì, mi sembra di sì <ride> È arrabbiato comunque, eh? potete notare la sua di nuovo espressione confusa, lo stiamo confondendo, stiamo facendo dei pasticci, comunque è reale, sì. Il tuo personaggio ha un fratello, senti, mettiamo sì. Sì, ha un fratello perché il fratello ce l'ha, non appare nel canale, raramente però c'è. Sì. Ah, attenzione. <ride> attenzione. Vive con un cane. Mamma che noia. No. Il tuo personaggio ha un fratello più piccolo? No, no, abbiamo una sorellina più piccola. No. Ah, fa così, eh. Attenzione perché ci sono quasi. Il tuo personaggio ha i capelli corti. Allora Ma non ce Vediamo corti. un attimino, diciamo che con i capelli di Vanessa sei più in qua, se no non ti si vede. No. Con i capelli di Vanessa possiamo far barba e baffi <ride> per una popolazione intera. Hai capelli corti? No. no, Il tuo personaggio vive con uno youtuber? Ma <ride> dipende. Se sei allora, ma. <ride> ma. Sono solo io, dipende se considerano me una youtuber, ma non lo sono, io direi probabilmente no. Il tuo personaggio gioca a carte? No, okay. ma sono no, io. Oh, oh, oh, attenzione! Sto pensando a Sara Esposito, sorella di Zerbin. No, mi dispiace. Non <ride> già fa. Non ci siamo su Akinator. Allora, diciamo di no, quindi. Continua. Continuare? Sì. Ah, ma è arrabbiata, Ah, ma continua nello stesso punto di prima. Sì. Ah, perfetto, meglio ancora, non avevo mica capito. Il tuo personaggio va a scuola? Certo, sì Il tuo personaggio è uno youtuber? Mettiamo siamo sì Sì Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dello sport? Purtroppo no perché non è possibile fare sport Quindi no Il tuo personaggio è un cane? No Il tuo personaggio è un videogiocatore? No Il tuo personaggio ha fatto video di scherzi? Sì Sì di Jasper Elena Elena e tu sei Elena io non lo sapevo abbiamo Elena ciao Remo, ciao Elena niente ragazzi allora a questo punto direi di provare l'ultima volta perché mi sto divertendo quindi siamo diventati Elena e quell'altra ragazzina di prima continuiamo sto pensando no continuiamo sì il tuo personaggio la sorella sì il tuo personaggio è un giocattolo, ma a volte la tratto un po' come un giocattolo, ma lei non è un giocattolo? No. Vieni qua, amore. Vieni qua. Pochino. Vieni qua. Il tuo personaggio è famoso? Non lo so. Il tuo personaggio è nato in provincia di Napoli? No. Il tuo personaggio è nato nel Lazio? No. Il tuo personaggio è nato ad agosto? No. Però andiamo in vacanza ad agosto. Oh, attenzione! Andy e Ruby youtuber no. ah aspetta sei tu No Andy e Ruby so, sono chi è? No. Ruby niente no neanche questa volta va bene mi arrendo vuoi continuare no allora amici non ci ah guarda qua ci sono una serie di personaggi nel caso in cui non ci avesse trovato lui ma fossimo nice. qua <ride> Ma non esistiamo proprio Addirittura ci sono le nipoti, le pronipoti, i bisnonni di tutti i personaggi famosi Ma non ci siamo noi Allora, niente, non è nella lista Quindi poi eventualmente ci aggiungiamo Allora ragazzi, non siamo famose <ride> I nostri 7400 iscritti non sono serviti ad entrare nel gruppo dei personaggi del nostro genio simpaticissimo Akineto. Quindi, <ride> se vi farebbe piacere vederci su Akineto, iscrivetevi al canale <ride> Anastasia. Anastasia, è triste perché Akineto non ci ha trovati. Ma no, amore, non ti preoccupare. Ancora qualche piccolo sforzo, <ride> <ride> e ci saremo anche noi va bene dai ragazzi noi vi salutiamo vi mandiamo un bacione scrivetevi al cavale però e eh, non ve lo dimenticate attivate la campanella e spolliciate ciao pure mani tutte e poche ciao. ciao in questo video salutiamo Davide Caccia e Beatrice Megna ciao